Non farli entrare! Non farli entrare! Non farli entrare! Ciao ragazzi, allora finalmente a grande richiesta... ta -da! quello che sono le richieste del pubblico Va bene <ride> No perché Ale è già così un po' No vabbè non solo Ale Siamo abbastanza diffidenti sul metodo Però si dice che oltre alla tavola Ouija Ci sono anche altri mezzi da poter ricorrere Per poter parlare con l'aldilà E con il mondo degli spiriti L'ultimo è il libro rosso L'ultimo è il libro rosso <ride> fare scherzi, cerchiamo sempre di mantenere una mente aperta mm -hmm. ok e cerchiamo di fare seriamente questo gioco, rituale, non lo so e vediamo, testiamo veramente l'esperienza uno il... ci invertiamo sicuramente due andiamo anche a verificare se potrebbe essere o no ok, Pink. okay. Magari chi ce lo dice, noi andiamo in indagine con 3.000 strumenti e poi quando poi dopo magari passa solo il libro rosso, tu che ne sai. Quindi finita la quarantena, <ride> la prima indagine sarà col libro rosso. <ride> che no, lo porteremo. <ride> vale. Bene, procedimento. Ci deve essere. Ale. Si è spento il risultato. <ride> <ride> Era la nostra luce di salvezza. Perché? Ma sei fulminata? Eh non lo so. No, non ci credo. No, accendi l'interruttore. Sei fulminata. No, va bene. Ma questa cosa qua mi lascia un po'... Ok. Non abbiamo neanche aperto il libro. Eh. Allora, ah, sa so che qualcuno potrebbe credere, cioè non cresce, comunque c'era una luce accesa in corridoio. Nell'atrio. Nell'atrio. Per fare un po' più di luce. E... Guarda caso, eh, è sì, una mamma. cosa normalissima, ma perché proprio adesso si deve fulminare? Allora, se fino ad ora. A, a era... mezzanotte. <ride> mezzanotte aveva 4 minuti. Se fino ad ora ero tranquillo, adesso comincio ad essere un po'. Mi sa so che non dovremmo scherzare troppo. Ma è mai successa una cosa del genere. Eh. Va bene. Fa niente. Sorvoliamo? Sorvoliamo Spieghiamo un po il procedimento. Anche se. lo sappiamo eh, tutti, mai... penso che. Forse gli ultimi che nostro programma eravamo noi, ci siamo tutti informati. Vabbè, a me me lo chiedevano già da un bel po' di mesi. Ok. Un po' mi ero informata, però non mi ero tantissimo. Ah, grata. Esatto. Ok. Però siccome le richieste sono diventate tante, allora a questo punto vi ho detto, ma sai che c'è, proviamolo. Il procedimento qual è? Accendere delle candele, una o più candele, e fare delle domande. Chiedere al libro il permesso di poter entrare nel gioco. Nel momento in cui poni la domanda, do, subito dopo aver posto la domanda, chiudi gli occhi. apri ah, il libro sulla pagina a caso. apri il libro sulla pagina a caso, punti il dito, leggi la parola. Qualcuno, qualche spirito, qualche entità dovrebbe tramite le parole che indichiamo comunicare con noi. Mm -hmm. Una sorta di ghost box antico. Sì. Wow. La basta tecnologia, dai. Esatto, sì. Va bene, va bene. Okay, iniziamo? Iniziamo, Bisogna esatto. prima chiedere se si può entrare. Sì, esatto, esatto. con una mano appoggiata al Concentrazione non pensare alla legge, si aspetta. <ride> Io non ci sto pensando. Ok. <ride> Comincio io o cominci tu? A chi ne vuoi? Dai, incomincio tu. Ok. Mano sinistra e destra. È Intanto io filmo col cellulare. Ok. Per fare delle parole che arrivano. Sì. La mano è uguale sinistra-destra? Mm, differente. Ok. Il libro è rosso. Libro rosso. Posso entrare nel tuo gioco? Padre mm. Che significa? Però è un sì o un no. Un mm, sì o un no. Riprovo. Ok. Libro rosso, libro rosso. Posso entrare nel tuo gioco? Ok, quindi devo entrare subito nel mio gioco Ok, rapidamente È una risposta affermativa, io sono dentro Devo chiedere un'altra risposta Certo, se vuoi partecipare anche tu Ah ok, quindi firma tu Va bene Libro rosso, libro rosso Posso entrare nel tuo gioco? Infettato Oh mamma, che significa? Non lo so questo no. periodo però in quarantena non è una bella risposta però... È è da me. Mi fai finale. Libro rosso, libro rosso. Posso entrare nel tuo gioco? Nostra zia. Nostra zia. Terzo tentativo Se non gioco solo io Ok Libro rosso, libro rosso Adesso gli faccio l'occhiataccia Posso entrare nel tuo gioco? Opinione Pubblica Opinione No. Non puoi entrare? Non posso entrare. Ok, veloce allora qua te. Io filmo. <ride> perché sei teso? Perché con me? Ma è cosa... Perché con me? Ancora ce l'ho qua. Su perché perché sempre... Te, sento, te fai da cavia. È passata mezzanotte. Adesso è mezzanotte. È mezzanotte in punto, ragazzi. È mezzanotte in punto. faccio delle mm -hmm. domande ok tu suggerisci pure ok va bene chiedi perché non mi ha voluto <ride> <ride> ti brucia eh libro rosso perché Teresa non può entrare nel gioco? Libro Rosso Con chi sto parlando? O magari intende padre al di sopra Wow, o magari sono stato adottato che non lo so <ride> Eh, non devi chiederlo a me Con tuo padre Si sì. Qualcuno che, che dice di essere mio padre mm. Si fa interessante la cosa Libro rosso Messaggio da darmi? Cercando, cercando il libro sta cercando di dirci qualcosa. Sì, sì. Allora, chiedi co cosa vuole dirci? Che cosa mi vuoi dire? Prosciugato. Oh mamma Prosciugato nelle cavità Ora Mi stanno tornando in mente un po' di collegamenti Forse funziona così, ok? Abbiamo fatto la tavola Ouija poco fa ah. Ok? Mm? E mi sono sentito male perché e Mi sono sentito sì, stanco, esatto, esausto, eh, mi hanno prosciugato. Quello che dice di essere mio padre sta dicendo che mi ha prosciugato. No, oh, no, no, no. Sta in diventando interessante mm? come storia. Mm. Ok, ok. Comincio a avere un po' di brividi ragazzi, sicuramente suggestione. Andiamo avanti. Ebro Rosso, eri tu in contatto con noi, con la tavola Ouija? Mi si è fatta pesante la mano. Mi ha lasciato anche una bagnata. Ci vedavamo. Oh mamma. <ride> suggestivissimo su gioco, cioè, cioè no? sì ci vediamo chiedi chi è a sto punto libro rosso fammi sei capire spirito. fammi capire chi sei chiesto tuo padre Presente. per quello ha detto mi sono già presentato no vabbè mi sta venendo la pelle d'orca adesso <ride> mm. <coughs> ragazzi Sai a cosa? me mi prende però prima me... che tu chiedessi quest'ultima domanda eh? ho sentito tipo un zio di ape alla mia sinistra e tu hai terrore delle api e io l'ho sentito delle api. Ti giuro. Non ci pensare. Eh, sei okay. una musca. Non ci Se fuminata la lampadina. Non ci pensare. Non ci pensare. Non ci pensare. Vabbè, tanto sei tu che stai giocando. Libro rosso? Sono in pericolo? Aspetta, aperto io. Vai avanti cioè, Riapri te. una pagina a caso Io avevo Magari una, una frase? Sì Di tutte Un carattere Ah no, io avevo un carattere Oh mamma No, la pagina è brutale Si chiama la mia libertà però Forse si sente preso in giro? No, forse vuole sentirsi libero. Forse vuole liberarsi. Oh mamma. Io voglio che giochi anche tu. Ma non mi vuole. Libro Rosso. Può giocare anche a nulla non vuole non vuole ragazzi beh può essere cioè come avevamo considerato noi una cavolata senza incidenze sta, sta dando dei riscontri ah, oh, o confrontando... ci sono coincidenze troppo strane o siamo noi che diamo, che diamo un'interpretazione che proprio ce la scegliamo No, non, è neanche, non, è, non è così difficile dare un'interpretazione alle parole che stanno uscendo okay? mm -hmm. quindi in un senso logico per quello che stiamo vivendo noi in questo periodo ce l'hai come okay? e... chiediamo che sia un demone niente yes, <ride> libro rosso sto parlando con un demone Sì, vabbè. Io non so cosa dire. Beh, il gioco non è finito, eh. Dai, Ale! È un dito. È un dito. È un dito. Con le mie parole. Esatto. Sei il demone della tavola Ouija? Perché? Prima c'era la parola torturata Non è stato chiaro, ripeto mm -hmm. Sei il demone della tavola Ouija?